Ciao a tutti! Oggi prepareremo i carciofi alla romana. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carciofi, vino bianco, acqua, dado vegetale bimbi, olio, succo di limone, prezzemolo, aglio senza anima, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo per prima cosa lavato i carciofi Tolte le foglie esterne e abbiamo tagliato a pezzettini i gambi. Adesso iniziamo la ricetta. Mettere nell'interno del boccale il prezzemolo. E lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. di unire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i gambi di carciofo l'olio lo spicchio d'aglio senza anima il succo di limone, il sale e il pepe e azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 5. Mettere questo ripieno all'interno di ogni carciofo. Dopo aver posizionato il ripieno all'interno dei carciofi, mettere nel boccale l'acqua, il vino bianco, E il dado, posizioniamo il cestello e mettiamo i carciofi a testa in giù all'interno del cestello. Chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 40 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. I carciofi sono cotti. Irroriamoli con un filo d'olio. Sporverizziamoli con del prezzemolo tritato e servire. Carciofi alla romana.